Voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico vestitino che ho deciso di chiamare vestito signorina e signorita in quanto è un po' spagnoleggiante. Come vedete mi trovo in un contesto diverso dal solito, questo perché non sono a casa ma sono fuori per qualche giorno per delle vacanze estive, però mi sono portata tutta l'attrezzatura per poter comunque registrare e farvi uscire i video tutorial e delle creazioni che sto facendo qui in vacanza. Per quanto riguarda questo vestitino, io ho utilizzato il filato della Adria Bull linea Filafolie e mini Uh, l'ho trovato fantastico è un 100% micofibra e sul sito uh, filati Elsa trovate questo stesso colore che è il beige e tantissimi altri ce ne sono circa 15 se volete fare questo vestitino ancora più elegante io vi consiglio il colore nero o Comunque anche il colore eh, varie tonalità del blu ce ne sono alcune fantastiche ma io quello che adoro di più è il colore che ha eh, come codice il 48 che è un blu veramente fantastico. Ora per quanto riguarda il quantitativo questo vestito è una taglia S però come potete vedere ha um, una lavorazione top down quindi ha qui delle maniche molto larghe e anche sotto io ho fatto degli aumenti per farla con un po' campana eppure ho utilizzato soltanto 350 grammi lavorando con l'uncinetto numero 4 per una taglia M ve ne occorrono almeno 400 grammi se la volete fare anche più lunga secondo me 450 grammi mentre per una taglia L ve ne occorrono almeno 500 grammi 550 se la volete fare più lunga considerate che a me il vestitino mi arriva circa a metà coscia per quanto riguarda la lavorazione come vi ho detto è un top down e questo tipo di lavorazione io l'ho già usata per altre creazioni Solitamente vado ad alternare un ventaglio con delle strisce di maglie alte che vado ad aumentare. Però, rispetto al solito, questa volta, come potete vedere, non tutte le strisce partono dallo stesso punto, sono delle strisce alternate. Alcune che partono subito, altre che partono qualche giro dopo. Questo per dare un po' più di movimento al vestito, ma anche al motivo che ho utilizzato. Qui sul davanti. E poi sono andata a fare degli aumenti fino ad arrivare agli scalfi. E poi ho messo i marcatori il corpo della maglia e della del vestito e come vi ho detto a un certo punto sono andata a fare degli ulteriori aumenti per poter avere la gonna campana naturalmente durante il video tutorial io vi spiegherò tutto ora um... Spero che anche voi che questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e come sempre potete mandarmi le foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sfirozzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che sul sito potete acquistare il PDF sempre anche di questo vestitino dove potrete seguire giro per giro come realizzarlo. Questo perché molti di voi so che non si trovano molto con i video tutorial preferiscono avere il PDF Inoltre vi dico anche che sono attive delle, um, degli sconti su alcuni filati, uh, sia estivi che invernali, però questi sconti termineranno a fine agosto. A settembre inizieranno degli altri, soprattutto da vita degli sconti su dei filati invernali dell'anno scorso, un po' per far spazio ai filati invernali di quest'anno. Anche se trovate già in offerta dei filati invernali nuovi di quest'anno, quindi vi, vi consiglio di dare un'occhiata per non perdervi appunto tutti questi sconti attivi sul sito e noi come sempre ci vediamo qua al prossimo video tutorial Buongiorno allora oggi vi farò vedere come in, in, lavorare questo vestito eh, come vi ho detto, detto nella parte iniziale io ho mh, lavorato, ho iniziato a lavorare questo vestito che ero al mare quindi non ho potuto fare la ripresa dei giri iniziali e quindi vi dirò che noi vi ve li farò vedere lavorando su un piccolo campione qui eh, io ho montato 144 catenelle la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8 quindi mi raccomando le taglie più grandi se volete lo scolo più grande andate ad aumentare di 8-6 e così via, io vi consiglio di aumentare di quattro motivi. Quindi um, fate 8, 16, 24, 32, quindi 32 catenelle in più in modo poi da avere un motivo in più per lato. Quindi, quando andrete a mettere i marcatori, avete un motivo in più eh, sulle maniche e due, un motivo in più sul davanti e sul dietro. Eh, quindi mi raccomando! io um, vi consiglio di non fare il, um, lo scollo troppo largo caso mai andate a fare invece poi degli aumenti dei giri di aumenti in più rispetto a me altrimenti come vi ho detto andate a mettere per una taglia più grande uh, 32 catenelle se volete che siete una taglia l o xl potete aumentare di altre 32 catenelle in modo tale poi da avere due motivi in più per ogni lato detto ciò come vi ho detto io nelle mie ho montato 144 catenelle la lavorazione si tiene su multiplo di 8 e lavorerò con l'uncinetto il numero 4 io ho lavorato con il filato della Amis eh, della adrian Bull linea Film e mignon che è micofibra e l'ho adorata, eh, si lavora benissimo è molto sottile eh, quindi va benissimo lavorarla anche con un uncinetto più stretto quindi tipo il 3 e mezzo io ho preferito comunque il 4 perché eh, stavo andando, andando a fare una lavorazione compatta, doveva essere un vestito quindi non la volevo in questo caso troppo rigida, e il colore che ho usato io è il colore 899 che questo beige quindi ho preferito una tinta così chiara in modo da poterla abbinare al cardigan che già abbiamo fatto il pan di stelle in modo da poter sfruttare questo vestitino anche in pieno autunno magari mettendoci sotto un bel lupetto lo posso indossare anche in inverno voglio farvi vedere comunque altri colori a disposizione sempre eh, del filo Folie mignon che sono questi, questo è anche un bellissimo colore, il numero 48 e io ho intenzione di fare anche un'altra creazione proprio con questo colore e infatti ho fatto un piccolo campioncino per vedere il punto che ho scelto se andava bene oppure no e va perfetto, quindi vi dirò che io lavorerò anche questo colore per un progetto futuro, eh, che dovrete vedere penso verso fine settembre eh, massimo inizi di ottobre oppure c'è anche questo, comunque ho tantissimi colori di questo filato che trovate tutti sul sito detto ciò allora possiamo andare a lavorare la nostra maglia nel piccolo campioncino io ho messo 48 catenelle che come abbiamo detto sono un multiplo appunto di 8 catenelle le chiudo in tondo in questa maniera e possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono stata sta prima maglia alta non chiusa, rientro dentro la catenella e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due catenelle, le due maglie alte, catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a fare altre due maglie alte non chiuse, una e rientro due, le chiudo insieme.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 salto 3 catenelle ricomincio da capo quindi vado a fare questo per tutto il giro vado a fare due maglie alte non chiuse le chiudo insieme catenella rientro e non 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme Continuo a fare questo quindi per tutto il mio primo giro sto terminando il primo giro vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme vado a fare una maglia bassa Secondo giro vado all'interno dell'archetto e vado a fare di una catenella e vado a fare una maglia bassissima e di nuovo a fare il mio ventaglio, quindi due catenelle che sono stata prima maglia alta non chiusa, rientro un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Di nuovo stesso ventaglietto nell'archetto di una catenella, 2 maglie alte non chiuse. Le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte non chiuse, le chiudo insieme. Prendo il filo, vado tra la seconda e la ter il terzo gruppo, il terzo ventaglio e vado a fare una maglia alta. E ricomincio da capo. Vado a fare il mio primo ventaglio, quindi due maglie alte non chiuse, le chiudo insieme. Catenella di separazione, rientro, due maglie alte non chiuse, le chiudo insieme. Secondo ventaglio, sempre nell'archetto di una catenella, due maglie alte non chiuse, le chiudo insieme. Catenella di separazione, rientro, altre due maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Vado tra il secondo e il terzo ventaglio e vado a fare una maglia alta. E continuo così quindi per tutto il secondo giro due ventagli quindi due maglie alte e le chiudo insieme catenella di separazione rientro altre due maglie alte e le chiudo insieme ventaglio successivo due maglie alte non chiuse le chiudo insieme catenella 2 maglie alte non chiuse le chiudo insieme Dopo aver fatto i due ventagli, vado tra il secondo e il terzo ventaglio del giro precedente e faccio la mia maglia alta. Quindi continuo così per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto due ventagli, entro tra l'ultimo ventaglio e il primo del giro precedente e vado a fare la mia maglia alta. Termino il secondo giro andando a fare una maglia bassissima all'interno delle due maglie alte chiuse insieme. Ok, terzo giro, come sempre vado a fare una catenella all'interno dell'archetto e di nuovo da fare i miei due ventagli, quindi due catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella di separazione, prendo il filo, rientro, altri due maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Archetto successivo di una catenella, e vado a fare il mio secondo ventaglio. Quindi due maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, catenella di separazione, due maglie alte non chiuse, le chiudo insieme. Vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi una e due. E si ricomincia. 2 mai maglie... vado a fare due ventagli, quindi due maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, catenella di separazione. 2 maglie alte non chiuse le chiudo insieme primo ventaglio fatto secondo ventaglio 2 maglie alte non chiuse le chiude insieme catenella di separazione 2 maglie alte non chiuse le chiudo insieme vado dove ho la maglia alta realizzo 2 maglie alte una e due e si ricomincia da capo quindi semplicissimo andiamo a fare due ventagli due maglie alte dove abbiamo la maglia alta continuiamo così quindi per tutto il nostro terzo giro vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il quarto giro sto terminando anche il terzo giro vado a fare le ultime due maglie alte sopra la maglia alta E termino facendo una maglia bassissima all'interno delle due maglie alte chiusi insieme quarto giro e andiamo a realizzare sempre il nostro ventaglio però adesso soltanto uno quindi vado a fare mi due maglie alte non chiuse 1 e 2 catenella di separazione e rientro altre due maglie alte non chiuse le chiudo insieme Vado tra i due ventagli del giro successivo e vado a fare una maglia alta. Archetto di una catenella successiva e di nuovo il mio ventaglio, quindi due maglie alte non chiuse chiuse insieme, catenella di separazione, due maglie alte non chiuse le chiudo insieme. Vado dove ho le due maglie alte e realizzo due maglie alte sopra la prima maglia alta, una, due una maglia alta sopra la maglia alta successiva e si ricomincia da capo quindi due maglie alte non chiuse chiudo le due maglie alte insieme catenella di separazione 2 maglie alte non chiuse chiudo le due maglie alte insieme vado tra le due ventagli del giro successivo e realizzo una maglia alta e di modo a fare il mio ventaglio quindi entro nell'archetto di una catenella 2 maglie alte non chiuse, catenella di separazione e di nuovo 2 maglie alte non chiuse. E le chiudo insieme. Vado dove ho le due maglie alte, realizzo 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una 2, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. E si deve fare questo per tutto il quarto giro, quindi ripetiamo ancora una volta insieme. 2 maglie alte non chiuse nell'archetto di una catenella, le chiude insieme, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte non chiuse. Una maglia alta tra i due ventagli e di nuovo gruppo di ventaglio. Quindi 2 maglie alte chiuse insieme, catenella di separazione, 2 maglie alte non chiuse chiuse assieme e andiamo a fare due maglie alte sopra la prima maglia alta una due una maglia alta sopra la maglia alta successiva continua a lavorare così per tutto il quarto giro ok sto terminando anche il quarto giro vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia bassissima quinto giro, come sempre andiamo a fare una catenella all'interno dell'archetto e andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi due maglie alte non chiuse, le chiudi insieme, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, chiuse insieme. Vado dove ho la maglia alta e realizzo due maglie alte, quindi una e rientro due. Prendo il filo, vado nell'archetto successivo, vado a fare il mio ventaglio, quindi due maglie alte, catenella di separazione, di nuovo due maglie alte, non chiuse, chiuse insieme. Adesso mi ritrovo dove ho le tre maglie alte, vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle prime due maglie alte, quindi una e maglia alta successiva, 2-2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi una, e rientro 2 e si ricomincia da capo. Quindi vado nell'archetto di una catenella e vado a fare due maglie alte non chiuse, catenella di separazione. Rientro altre due maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una due ventaglio successivo e di nuovo due maglie alte chiuse insieme catenella di separazione rientro altre due maglie alte chiuse assieme e mi ritrovo di nuovo dove ho le tre maglie alte e quindi vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle prime due maglie alte quindi una maglia alta successiva due, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta una Due. E di nuovo ricominciamo da capo, andiamo nell'archetto. Andiamo a fare il nostro ventaglio: quindi, due maglie alte, non chiuse, le chiudo insieme, catenella di separazione, due maglie alte, non chiuse, le chiudo insieme. Vado dove ho la maglia alta e andiamo a fare due maglie: alte: una: due: ventaglio, successivo di nuovo il nostro ventaglio. 2 maglie alte non chiuse le chiudo insieme catenella di separazione e di nuovo 2 maglie alte non chiuse chiuse insieme abbiamo le 3 maglie alte andiamo a fare una maglia alta sopra le prime due maglie alte una due, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta e vado a fare questo quindi per tutto il mio quinto giro allora ho fatto un totale di 12 giri a partire dal settimo, eh, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da partire al settimo non ho fatto più aumenti, quindi sono andata dal settimo fino al dodicesimo a lavorare sempre i miei ventagli di due maglie alte chiusi insieme con le quattro maglie alte. A questo punto posso mettere i marcatori, mi raccomando per le taglie più grandi dovete andare a fare sicuramente dei giri in più, direi almeno 4 giri per una taglia M se non anche 5 e direi almeno... 7 otto giri per una taglia l per mettere i marcatori io sono andata a contare le mie strisce di um di ventagli e ne ho messi 20 da questa da, per una manica 20 per l'altra manica e un totale di 16 quindi 8 dietro e 8 avanti quindi ripeto sono andata a mettere i miei strisce di ventagli e ne ho messe 20 in totale scusate 10 in totale eh, per ogni manica quindi 10 10 e 8 avanti e 8 dietro il marcatore sono andata a metterlo tra le due tra eh, le, i gruppi di maglie alte quindi ho lasciato due maglie alte ho messo in marcatore 2 maglie alte stessa cosa anche di qua 2 maglie alte marcatore 2 maglie alte in modo tale appunto come vi ho detto di avere otto strisce di ventagli avanti otto strisce di ventagli dietro quindi i marcatori subito dopo e in modo tale qui da avere ripeto 10 invece strisce di uh, ventaglietti adesso quindi andiamo a lavorare sempre il nostro motivo però su una parte più piccola e vi faccio vedere subito come passare da un marcatore a, con dal marcatore passare dalla parte dietro alla parte avanti io ho fatto in modo di ritrovarmi così con il ventaglio vicino al marcatore in modo tale da non dover spezzare il filo quindi vado sempre a tirare un po il filo prendo il filo con l'uncinetto e vado a fare una maglia alta chiudo insieme catenella di separazione oh, scusatemi non si vedeva in modo quindi da, um, da non um, spezzare il filo quindi tiro leggermente il filo prendo il filo con uncinetto entro dentro vado a fare una maglia alta e chiudo insieme le due maglie catenella di separazione rientro vado a fare due maglie alte non chiuse e le chiudo insieme e adesso vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta una maglia alta sopra la seconda maglia alta qui ho la mia manica qui, o il marcatore, vado direttamente da quest'altro lato. Quindi ripeto: qui ho la mia manica, io qua sono dietro, vado sul davanti, quindi supero il marcatore, vado a fare le mie ultime due maglie alte, una e due. In questa maniera posso togliere il mio marcatore e avere qui la mia manica e poi adesso vado a lavorare normalmente, quindi andiamo a fare di nuovo gruppi di due maglie alte chiuse insieme, una catenella di separazione e di nuovo due gruppi di maglie 2 un gruppo di due maglie alte chiuse insieme. Andiamo a lavorare normalmente il nostro giro fino a ritrovarci al marcatore successivo e di nuovo vi farò vedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Sono tornata al secondo marcatore, vedete ho fatto il ventaglio, quindi vado dove ho la prima maglia alta e faccio una maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, qui è dove ho la mia manica. Quindi vado a lavorare invece di nuovo nella parte dietro. Quindi salto il marcatore e vado a fare una maglia alta sopra la seconda, ma la terza maglia alta, e una maglia alta sopra la quarta maglia alta. Ho terminato così il passaggio e adesso vado a terminare il giro lavorando normalmente e lavoreremo normalmente il nostro giro quindi qui andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino alla lunghezza desiderata io non so ancora se farò un vestito una maglia o una maglia lunga da mettere sopra dei fusoni, quindi diciamo una maxi maglia devo ancora un po decidere e naturalmente se farò versione vestito maxi maglia dovrò andare a fare sicuramente qualche aumento e per fare gli aumenti naturalmente vi andrò a far vedere poi come li avrò fatti nel frattempo però continuo a lavorare normalmente il mio giro fino alla lunghezza desiderata allora, io sto lavorando, ho lavorato il corpo della mia, del mio vestito e ho fatto 27 giri senza alcun tipo di aumento. Quindi lavorando sempre la mia striscia di ventagli con la mia striscia di 4 maglie alte. Nel 28 giro sono andata a fare invece il mio aumento. Lo stesso aumento di cui vi avevo parlato a inizio video, quando vi ho detto come poter fare per poter aumentare ancora la lavorazione quindi sono andata a fare due maglie alte sopra la prima maglia alta una maglia alta nelle successive tre maglie alte e ho fatto questo a tutte le strisce nel giro successivo invece sono andata a fare una maglia alta sopra le prime quattro maglie alte e due maglie alte sopra, sopra l'ultima come potete vedere questo mi ha permesso di allargare il mio vestito ho fatto questo al ventottesimo giro e ho rifatto la stessa cosa lavorando poi Finiti i due giri con gli aumenti, sono andata a lavorare quindi le mie strisce di ventagli e le mie strisce di 6 maglie alte perché abbiamo fatto gli aumenti in due giri, quindi da 4 sono passata a 6 maglie alte fino al 31 ⁇ giro. Nel 32 ⁇ giro sono di nuovo, di nuovo andata a fare i due giri con gli aumenti, quindi due maglie alte sopra la prima maglia alta. 5 maglie alte una sopra ognuna delle 5 maglie alte successive. Nel giro successivo invece sono andata a fare 6 maglie alte una sopra ogni maglia alta del giro successivo e due maglie alte sopra l'ultima in modo tale che sono passata ad avere un, da 6 maglie alte 8 maglie alte adesso sto continuando la lavorazione vi dirò alla fine quanti giri totali ho fatto però ripeto al ventottesimo giro sono andata a fare il mio primo aumento quindi il ventottesimo giro e il ventinovesimo giro ho fatto l'aumento e poi l'ho fatto al trentaduesimo al trentatreesimo giro in modo tale appunto da avere la gonna che si allarga, vedete quindi, quindi qui è normale, qui tende ad allargarsi proprio perché abbiamo fatto gli aumenti e adesso non farò più aumenti ma continuerò a lavorare per la lunghezza necessaria del vestito, quindi alla fine vi farò sapere quanti giri sono andata a fare naturalmente contandoli dagli scalfi fino alla fine.